Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video era da tanto che non ci vedevamo era da tanto che non registravo un video e la causa è stata questa come avete notato ho cambiato il mio studio ho cambiato direttamente casa quindi ho dovuto un attimo traslocare e questo mi ha tolto molto tempo e quindi non sono riuscito a registrare con la costanza che ho avuto prima adesso che sono riuscito a sistemarmi che sono riuscito a ricreare lo studio come volevo io rinizzeranno tutti i video spero settimanalmente e come notate è cambiato praticamente tutto rispetto a prima a parte il computer il microfono per le live che non ho mai fatto ma prossimamente spero di farcela a portare delle live anche su Twitch se non l'avete ancora fatto vi consiglio di andarvi già a iscrivervi al canale Twitch perché prossimamente spero di riuscire a portare anche delle dirette magari una o due volte a settimana e quindi il microfono me lo tengo buono per le future dirette sono riuscito a installare un bel po' di led la striscia che vedete dietro che purtroppo l'autocamera per riuscire a mettermi a fuoco ad avere la luce giusta perde un po' il colore del led posteriore e spero che sia uscita una bella la cosa e commentate pure qui sotto nei commenti cosa ve ne pare il nuovo studio giusto per raccontarvi cosa è successo come prima quando sono andato a scegliere la scrivania no guardate un bel po alla fine ho optato per questa inizialmente non volevo neanche fare i video come li facevo prima quindi con la scrivania posteriore ma lasciare lo sfondo dietro al computer in modo tale da posizionare la fotocamera dietro al computer lasciarla fissa là per essere più comodi ma ancora non sono riuscito a trovare uno sfondo che vada bene e allora ho optato per il vecchio sfondo ovvero il computer con quello che ci sta dietro vi faccio giusto vedere qualche clip di quando sono andato a montare la scrivania Siccome è stato l'unico momento che ho filmato un po' di volte e me la sono montata anche da solo, le oltre alla scrivania, le cose importanti che sono andato sono i led posteriori dietro la scrivania e dietro al muro, ho sistemato giusto un po' i cavi, anche se in realtà adesso da una parte del computer non si vede quello che c'è dietro. E giusto per abbellire un po' per appagare la vista, diciamo, li ho sistemati e quindi questo mi ha portato via tantissimo tempo. Detto questo, non dimenticatevi di dare un'occhiata al mio canale di Twitch. È in progress ancora ma se vedo che qualcuno di voi si iscrive al mio canale che vi lascio il link qui sotto in descrizione potrebbero iniziare il prima possibile le live siccome è una cosa che da tanto che voglio fare e vi annuncerò direttamente sul mio profilo Instagram quando ci sarà la live perché faccio abbastanza fatica a programmarle tanto prima ma magari ve lo dirò uno o due giorni dopo e detto questo spero che il video vi sia piaciuto questa volta non sono andato a dirvi tante cose ma vi dico che prossimamente usciranno anche nuovi contenuti nuovi test bike Biciclette che finalmente sono riuscito a testare dopo tanto tempo e prossimamente ve le porterò. Commentate qui sotto nei commenti cosa ve ne pare del mio nuovo studio, se c'è qualcosa da migliorare, se c'è qualcosa che vi piace, se c'è qualcosa che non vi piace, secondo voi andrebbe migliorato, scrivetelo pure qui sotto nei commenti, che così lo prendo in considerazione. E se non l'avete già fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, e attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!